Amici di officina del pilota, siamo a bordo di una GSXR 750 o 7,5 come vi piace dirlo del 94 Special, cazzo quanto sei bella! Suono di casa, per me questo suono di casa 4 cilindri, giapponese, cosa vogliamo? Come prima cosa ho pensato all'anima che dovesse avere questa moto e lo stile italo-giapponese è quello che di più si avvicina a questo tipo di guida. Abbiamo cercato di trovare il meglio del Giappone e il meglio dell'Italia e unirlo insieme in una moto totalmente vintage con un cuore totalmente teen. La scelta di un GSXR r 7.5 del 94 non è stata casuale, volevamo queste caratteristiche tecniche una moto a carburatori 750 con già dei particolari piuttosto avanzati per l'epoca di conseguenza la forma del telaio era quello che volevamo bastava aggiungere un po di vintage a una moto che già aveva tutte le carte in regola per essere vincente. Nicolo mi hai detto che questa moto qui quando l'avete trovata era in condizioni disastrose però avevi già bene in mente lo scopo dove volevi arrivare la vedevi già? l'obiettivo finale ce l'avevamo in mente fin da subito ed era il seguente tenere ovviamente tutta la parte ottima di questa base e stravolgere quello che non ci piaceva come appunto le sovrastrutture le carene siamo sempre stati affezionati al vintage quindi volevamo sicuramente un aspetto vintage con carene dell'85 questo obiettivo l'abbiamo raggiunto egregiamente Abbiamo aggiunto sicuramente dei particolari tecnici più evoluti come una pompa accostato da 19 radiale per avere una frenata più potente, una corona maggiorata con tutti gli organi nuovi, tubi in silicone per avere una guida più piacevole anche ai giorni d'oggi. Questa attività ovviamente è nata sicuramente dalla passione di voler costruire qualcosa che sul mercato non c'è, qualcosa di unico, qualcosa di particolare e qualcosa che mi appartenesse. Quindi mi dicevi Rosco, perché ha un, ha un legame comunque motoristico, mi viene in mente lo sceriffo. Lo sceriffo di Hazard effettivamente ha dato il nome a questo team. È un modo goliardico, insomma, per approcciarsi al mondo dei motori, dove gli inseguimenti e fughe erano questioni di tutti i giorni. A noi piace un sacco questo tipo di mondo così un po'... Folcloristico possiamo dire. Nei nostri progetti ovviamente ehm, spaziamo tra le moto un po' più veloci <ride> e quelle un po' più classiche sicuramente riusciamo a creare qualcosa di eccezionale anche con altri tipi di moto tra caffè racer special e flat track possiamo spaziare molto volentieri in questo mondo. Il nome di questa moto è Nigiri Ovviamente si rifà al mondo del sushi, quindi come noi italiani riusciamo a prendere un prodotto giapponese e farlo nostro. Questo abbiamo riprodotto anche noi nel mondo motociclistico, quindi abbiamo preso questo fantastico prodotto giapponese, ci abbiamo messo del nostro con la nostra italianità e abbiamo cercato di renderlo appetibile per il mondo italiano. Le fondamentali caratteristiche tecniche eh, di questa trasformazione sono sicuramente la seduta che è stata leggermente avvicinata e abbassata, eh, le forcelle indurite per una guida più reattiva, la frenata migliorata e eh, appunto la corona ingrandita per avere più reattività soprattutto eh, nel paesaggio urbanistico italiano un po' più ravvicinato il motore visto che aveva già una sua potenza eccezionale l'abbiamo giustamente solo revisionato tenendo questa potenza perfetta uno scarico aperto per dare più divertimento, rumorosità anche per le orecchie e per avere uno sprint migliore le carene sono un punto fondamentale di questa special visto che dovevano veramente ricreare eh, un'immagine simbol degli anni 80 di conseguenza doppio faro davanti un po' endurance che comunque richiama il, il primo modello di GSXR, infatti abbiamo eh, le stesse carene modificate e adattate su eh, questi radiatori, visto che sono più grandi. Il codino, anche quello, è eh, sempre di una prima versione del GSXR dell'85 da pista modificato, accorciato. Per appunto calzare perfettamente sul telaio nuovo di questa moto e per raggiungere le quote che volevamo, quindi una moto un po' più corta e un po' più leggera a livello di carrozzerie. Dopodiché sono state fatte, come siamo abituati a fare, tutte le colorazioni a mano, quindi tutte le scritte, tutti eh, i filetti sono stati tirati a mano. Per creare appunto un'unicità completa anche delle carene di questa moto abbiamo anche ottenuto un biposto eh, grazie appunto al telaio che abbiamo costruito con delle frecce omologate minuscole in modo tale da creare uno stile più racing possibile mantenendo comunque la legalità per la strada il serbatoio è l'unica parte possiamo dire originale che abbiamo mantenuto di questa moto perché come linee eh, era già ottimo di suo quindi tutto il resto girava intorno al serbatoio e al eh, telaio che sta sotto al serbatoio quindi ci siamo divertiti insomma a seguire le linee anche di questo elemento dopo queste modifiche sicuramente abbiamo eh, tolto del peso alla moto di conseguenza abbiamo una moto più leggera più dinamica e anche più piacevole da portare se tutto questo vi curiosito, Potete seguire altre trasformazioni e altre modifiche sulla nostra pagina Instagram Rosco Motorcycle. buon pranzo, buon pranzo. Sì, sì, sì. parliamo subito delle cose importanti è una tavoletta prosco motorcycle niccolò e i suoi ragazzi l'hanno indurita al punto giusto l'hanno pensata come se fosse una vera macchina da tornanti o comunque macchina da vista. Senti come scoppietta! Mi piace quando scoppietta! Sono impazzito, ho detto questa moto è troppo bella pazzo, troppo bella! Mi piace moltissimo il concetto! Che hanno voluto esprimere! Molto pastosa tanta coppia! Ora siamo in terza e spinge! bene bene frena molto bene frena molto bene Dischi sono originali pinze idem toxico o tokiko come direbbe in giapponese ma la pompa è un accostato radiale 19 ci sono degli ottimi tubi in treccia quindi ottima frenata molto modulabile wow oh. Oh, mamma mia come si scompone quando apri bella mi piace funziona l'auto elox funziona? Eh, se funziona è un problema la Suzuki presentò sul mercato la GSXR 750 a metà degli anni 80 credo proprio nell'85 una gran moto Fondamentalmente la prima superbike stradale La prima moto ready to race Una moto da pista a tutti gli effetti Questa esteticamente si rifà assolutamente a quella e non c'è niente da dire È una delle più belle Forse per i miei gusti attuali Il GSX-R più bello di sempre Con questo doppio faro davanti Queste parene squadrate dettagliate con l'accetta Bellissima Ai bassi giri eh, c'è un off C'è un off i bassi giri però con il minimo alto come prima nella rotonda oh, stacchiamo togliamo due marce sul goncino molto sincera molto diretta dura al punto giusto ma bella e sincera due curve facciamocelo ok sentiamola in questa curva, ok c'è c'è c'è c'è c'è, bella, rigida, bella, stabile, mi piace, mi piace mi piace l'impostazione di guida con ribassata la seduta, c'è, mi piace anche il codino che ti trattiene, sei seduto al punto giusto, nel posto giusto, mi piace La no casinista, però c'è il giusto suono, soltanto lo scarico finale GPR i conduttori sono originati e il motore idem suona nella maniera giusta è educata è educata ma con carattere mi piace eh, no. mamma mia come attacca si sente che è alleggerita non è una moto che probabilmente è comunque una moto giapponese di anni lì l'agilità non è tutto forse non è il suo forte magari se uno la confronta con una moto italiana però è molto stabile, molto stabile. Mi piace che Nicolò l'abbia abbassata ravvicinata al serbatoio, ma con questo culone quadrato che ti sostiene, sei seduto nel posto giusto. Questo ci potrebbe essere di più bello, puoi andare a passeggio con la moto che hai solo tu, tu che ha la giusta coppia per spingerti fuori dalle curve che è analogico a carburatori, suona bene e è fighissimo esteticamente a Suzuki nei primi anni 80 nonostante fosse una casa, tra virgolette, di nicchia ridotta rispetto ai colostri, Honda e Yamaha comunque sia, era una moto assolutamente di riferimento ricordiamo semplicemente i mondiali dei nostri tutti noi biancini e anni 85 decise di sfornare la prima moto ready to race il GSXR 750 una moto che vendette alla e che soprattutto in America nella AMA Superbike stralinse tutto infatti in America se ci fate caso anche nei film di quegli anni lì è pieno di Suzuki GSXR quella che sto guidando è una 94 per, per essere più precisi ed è perfetta secondo me per fare quello che Niccoli e i ragazzi di Rosco Motorcycle hanno deciso di fare cioè prenderla e trasformarla in una special farci un resto mod che replicasse la G6XR di nascita, quindi quella dell'85 su una meccanica assolutamente più moderna affidabile, divertente con altre prestazioni ma ancora carburatori secondo me hanno fatto la scelta giusta anche perché sono moto che spesso si trovano in stato d'abbandono quasi quindi distrutte, irrecuperabili da un punto di vista collezionistico questa non è neanche troppo chilometrata e quindi sono perfette per questi progetti e tra l'altro la domanda che vi faccio lo fareste? Prendereste una moto Youngtimer per trasformarla in un resto mode, in una special, una moto unica che solo voi avete, il giusto punto d'incontro, l'anello mancante fra le Youngtimer, il passato, l'analogico e il moderno, lo fareste, secondo me è bellissima sta moto. Ragazzi spero questo video sia piaciuto, se sì lasciaci un like, iscriviti al canale e se volete sapere di più sulle customizzazioni potete seguire il profilo Rosco Motorcycle su Instagram, questo qui, proprio questo qui. Ciao, alla prossima!